Party. Io sono centrato o laterale? Sei centrato, no, voglio essere laterale. No, centrato la non va bene. Finalmente, oggi proseguiamo con i nostri video. Dopo aver visto come arrivare a piedi dal B&B fino a Sirmione, oggi entriamo a Sirmione. Ovviamente non sarà una guida dettagliata, ma solo una guida per incuriosirvi. L'accesso alla rocca non è dei più comodi perché il pavimento è fatto di ciottoli, è davvero difficile salire. C'è la possibilità, facendo la scalinata, di poter fare una bellissima camminata sopra le mura. Per noi ovviamente questo è un po' più difficile. Non si può vedere molto ma quello che si vede è davvero bello. Got when i close my eyes and when i'm finally i see your gorgeous in my heart i pochi resti rimasti del monastero del 760 even hard to see you through a telescope it's even hard to see Che ti spotti non puoi mica starci dentro. When i imagine the you when i close my eyes it's keep breathing it makes me my mind Scesa la sera e anche noi abbiamo finito il nostro giro. Alla prossima!